Allora, come prima cosa, eh, oggi dobbiamo finire no? l'opera che ci eravamo accinti a iniziare eh, ieri, eh, in cui, se ci ricordiamo, avevamo con molta facilità usato un iteratore per visitare il grafo. Quindi era, ok, eccolo qua, a ah, buona ampiezza. Uh, usando un uh, graph iterator di tipo uh, in ampiezza oppure in profondità è stato molto semplice trovare l'insieme dei vertici che componevano uh, i, i vertici raggiungibili quindi il risultato di una visita no? uh, un pochino più complicato eh, avevamo iniziato a lavorarci era capire quali fossero i percorsi di visita no? e l'insieme dei percorsi di visita noi l'abbiamo riassunto nel cosiddetto albero di visita che ci dà quali sono gli archi da utilizzare partendo dalla, dal vertice sorgente che abbiamo scelto per arrivare a qualunque possibile altro vertice raggiungibile? Allora, eh, ci siamo accorti che eh, la classe Iterator, o meglio le implementazioni dell'interfaccia dell Iterator, ammettono la possibilità di registrare degli ascoltatori, dei listener, che si registrano su alcuni, che gestiscono alcuni eventi che vengono generati da, dall'algoritmo di, di visita stesso. Okay? E noi abbiamo cominciato a lavorare su una classe che avevamo chiamato Edge Traversed Graph Listener in cui ci interessava andare ad osservare quando l'algoritmo attraversava un arco. Adesso eh, qui ci siamo messi nel punto in cui, non abbiamo ancora registrato questo listener, lo stiamo solamente sviluppando, eh, siamo trovati nel punto in cui eh, l'algoritmo mi dice guarda che io sto considerando un arco allora quell'arco eh, può far parte dell'albero di visita se sono verificate alcune condizioni perché ovviamente l'algoritmo di archi ne verificherà molti non tutti saranno quelli che porteranno alla scoperta di un nuovo vertice noi dobbiamo capire analizzando questo arco che ci viene fornito eh, dall'attraversamento, se è un arco di quelli che faranno parte del percorso di visita. Cosa vuol dire? Vuol dire che in certo senso io da questo evento edge posso estrarre, dicevamo, gli, gli estremi dell'arco. Questi estremi dell'arco in teoria se l'arco mi serve dovrebbero essere uno dei due un vertice già noto, l'altro un vertice non ancora, non ancora noto, non ancora visto, perché se per caso fossero entrambi i vertici già visti vuol dire che quell'arco è un arco che, che non fa parte della, del, del, del... che è stato considerato dall'algoritmo, perché ovviamente l'algoritmo deve provare gli archi, ma non è stato eh, utilizzato per scoprire un nuovo vertice, per raggiungere un nuovo vertice. Ok? Allora, dobbiamo fare dei controlli per verificare se, se ogni volta che l'algoritmo mi dice ho visitato un arco, se questa visita ha portato alla scoperta di qualcosa di nuovo. Questo abbiamo detto, lo eh, sintetizziamo sotto forma di una mappa. Mappa, che abbiamo chiamato back che per ogni vertice appena scoperto, come chiave della mappa, mi mappa appunto, mi restituisce il vertice da cui è stato scoperto. Okay? Quindi ricordiamocela, è una mappa che punta dal basso verso l'alto, è una mappa che punta, mettiamolo qua come commento, back codifica relazioni del tipo child versus parent. Parent, ok? Dal noto figlio al nodo padre. Allora adesso noi chiediamoci, questo arco qui mi dà una nuova relazione di tipo child parent, quindi l'arco che, che ho appena ricevuto, affinché sia una nuova relazione interessante, cosa deve succedere? Quindi per un nuovo vertice scoperto, vertice child, scoperto, devo avere che child è ancora sconosciuto, non ancora visitato o trovato, mentre invece parent è già noto, ovviamente è già stato visitato. e questo, il fatto che i, i padri siano già stati visitati prima dei figli me lo garantisce qualunque algoritmo di visita perché ovviamente è parte dalla sorgente. allora noi abbiamo due o tre compiti da verificare a questo punto uno, vabbè, il più semplice è eh, capire estrarre i vertici partenza e i vertici arrivo noi qui avevamo, ieri avevamo scritto del codice che non funziona perché semplicemente l'oggetto edge in JGraphT non ha dei metodi per fornirmi i due estremi dell'arco stesso. Allora, l'unico modo per ottenere, noi abbiamo l'evento E, chiamiamolo EV. Così distinguiamo E come evento da e V EV come evento da E come edge. Quindi, questo qua è un evento. Dall'evento EV estraggo l'arco. Ma dall'arco come faccio, un arco collega due vertici, una partenza e un arrivo, come faccio ad estrarlo? E beh, lo devo estrarre chiedendolo al grafo. Ma il traversal listener non lo sa qual è il grafo. Nessuno gliel'ha ha mai detto. Non sa qual è il grafo su cui lavora. E allora nel costruttore dovrò purtroppo accettare un altro parametro in più semplicemente per avere l'informazione del grafo su cui sto lavorando. Vabbè, graph, fermata, default, graph mettiamogli il package così lui poi mi trova. Default edge, eh, grafo. E quindi aggiungiamo questo come parametro al costruttore e poi lo salviamo. Quindi, a questo punto, questo listener, poverino, deve avere un po' di informazione di contesto per poter lavorare, allora a questo punto io potrò dire, facciamolo su più linee, fermata, eh, source, vertex, sarà graph si chiama grafo, grafo, come l'ho chiamato? Grafo in italiano. grafo.getEdgeSource, che è un metodo di graph, a cui passo event.getEdge. E, e ne faccio un altro, che è targetVertex uguale grafo.getEdgeTarget. Quindi, ho estratto gli estremi dell'arco. Adesso mi chiedo, questi estremi dell'arco soddisfano queste proprietà che sono quelle che mi dicono che quest'arco effettivamente mi interessa, fa parte dell'albero di visita? Beh, lo verifichiamo. C'è ancora però un passaggio in più che ci complica la vita, perché questo l'ho chiamato child parent, perché ho già l'idea dell'ordine con cui lo sto creando, questo grafo. Qui li ho chiamati source e target, giustamente perché sono i due estremi di un arco. Io non so a priori l'arco in che ordine è stato messo. O meglio, se io avessi, come in questo caso, un grafo orientato, ovviamente l'algoritmo di visita può attraversare gli archi solamente da source verso target. E quindi il source sarà il parent e il target sarà il child la visita va dall'alto verso il basso dalla sorgente in avanti quindi ogni volta che attraverso un arco il fatto di attraversarlo mi fa scoprire o mi fa visitare un nuovo figlio di cui quindi la destinazione dell'arco è il figlio e la sorgente dell'arco è il padre quindi c'è cioè, nel caso scriviamolo se l'arco se il grafo è orientato come nel nostro caso, allora source sarà il parent e eh, chi, eh, target sarà il child. Se il grafo non è orientato, dipende potrebbe anche essere al contrario perché ovviamente in un grafo non orientato io quando inserisco un arco lo inserisco in un modo da A a B però poi se l'algoritmo di visita gli fa comodo visitarlo da B ad A lo visita da B ad A in questo caso B sarebbe il padre e A sarebbe il figlio ma l'arco nasce sempre come sorgente A e destinazione B quindi può darsi che i ruoli siano invertiti. No, quindi In un grafo orientato, so sempre in che direzione, perché ce n'è solo una in cui si può attraversare un arco. In un grafo non orientato, l'arco lo posso attraversare in entrambe le direzioni. Ciò cioè non toglie che l'arco abbia una sorgente e una destinazione, che invece sono indipendenti dalla direzione con cui lo attraverso. In realtà, non sarebbe neanche giusto chiamare sorgente e destinazione, ma in qualche modo nel codice li devo distinguere l'estremo 1 dall'estremo 2. No? Allora continuo a chiamare il sorgente destinazione, ma non, non è detto. Quindi lui non mi dice in che ordine ho attraversato, dovrei verificare. Quindi di fatto io ho due casi possibili da testare. Nel caso nostro, in realtà è sempre vero il primo, però già che ci siamo scriviamo il codice che funziona nel caso generale. Quindi devo ipotizzare che source uguale parent e target uguale child, allora mi chiedo, effettivamente questo child è nuovo? Come faccio a sapere se è nuovo? Beh, vado a vedere se c'è già nella mappa, child parent. La mappa sto per aggiungere una nuova relazione che ho scoperto come questo child si raggiunge e da quale parent si raggiunge. Ecco, ha senso solamente se questo child non è mai stato visto prima, non è mai stato inserito nella mappa in precedenza, perché altrimenti sapevo già da quale parent, da quale padre raggiungere questo figlio. Ok? Quindi io devo essere sicuro che il figlio non sia ancora stato usato come chiave della mappa e il padre, beh, ci sia, ci deve essere, perché non posso puntare a un padre che non esiste. Quindi, se la, prima, la condizione normale è che se il figlio è già contenuto non è ancora contenuto nella mappa quindi not e quel figlio per noi è il target no? è destinazione. quindi la mappa è back contains key contains key contains value cioè io devo testare se quell'oggetto c'è già nella mappa come chiave o come valore in questo caso mi interessa come chiave se questo Target non è ancora una chiave della mappa e invece però il source è già nella mappa, questo dovrebbe essere penso sempre verificato però. Qui io sto codificando queste due condizioni, il child è sconosciuto e invece il parent è già stato visitato. Se è già stato visitato vuol dire che so da dove provenivo. Allora in questo caso posso dire che il put, questo mi sembra? put eh, target vertex, virgola source vertex. Aggiungo alla mappa l'informazione che questo figlio, cioè la destinazione dell'arco, il target dell'arco, si raggiunge dalla sorgente dell'arco, cioè il padre. Se invece, però solo se il target non è ancora contenuto nella mappa, io non voglio sovrascrivere un'informazione che già avevo, se ce l'ho già l'informazione non faccio nulla. Poi ho l'altro caso in cui la condizione è la stessa ma source e verte sono invertiti per tenere conto anche del caso in cui il grafo sia non orientato e quindi un, verso, un arco venga attraversato nell'ordine diverso da quello in cui è stato dichiarato. E beh, semplicemente sarà esattamente la stessa cosa in cui scambio sorgente e destinazione. Quindi as if Qui abbiamo source, qui abbiamo target e idem, nella mappa ci metteremo un arco tra source e target. Questo serve solo nel caso di grafi non orientati e solo diciamo, nel 50% dei casi, dipende. In tutti gli altri casi non dobbiamo fare nulla, perché sono archi che non ci portano nuova informazione. Quindi questa riga qua, in realtà, corrisponde a quelle righe di sopra. Oh, questo fatto una volta e fatto per sempre, eh? questo lavoro, non è che dobbiamo ripensarlo da zero ogni volta, questo codice qua lo possiamo tranquillamente prendere e riutilizzare tale quale. Allora, questo oggetto qua quindi man mano che l'iteratore fa il suo lavoro per visitare il grafo salva nella mappa gli archi interessanti, Adesso come lo richiamiamo l'iteratore? Come facciamo a far sì che eh, l'iteratore no, sì usi questo listener? Dobbiamo registrare l'ascoltatore sull'iteratore. Quindi prima di iniziare l'iterazione, quindi dopo che ho creato l'iteratore, con questa new, e prima di farlo lavorare, devo agganciargli il listener e guarda caso c'è un metodo add traversal listener che fa proprio questo quindi devo aggiungere un ascoltatore all'iteratore non al grafo creando un'istanza di questa mia classe edge traversal eccetera eccetera a cui passo ovviamente i parametri che deve avere quindi il grafo questo ce l'ho, e back eh, dovrebbe essere la mappa, beh, quella che ho appena creato qui. Quindi a questo punto nel metodo fermate raggiungibili le ho le informazioni di quale sia il grafo e della mappa che ho creato e nella quale voglio che l'algoritmo mi, mi scriva il risultato. E quindi qua ho inizializzato attraverso il suo costruttore questo listener. Questo listener poi se ne sta tranquillo, ma ogni volta che l'iteratore col suo metodo next considera uno o più nuovi archi, perché ogni chiamata di next mi restituisce un vertice nuovo, ma per trovare un nuovo vertice magari l'iteratore deve sondare più archi, quindi mi chiama anche più volte quella, quel metodo e man mano che me lo chiama se io trovo un vertice nuovo me lo salvo alla fine dell'iterazione mi, mi, mi ritroverò la mappa back riempita quindi proviamo magari anche solo a vederla questa cosa andiamo a stampare questa mappa poi troveremo un modo di restituirla in modo più umano no? Okay. Allora, salviamo e vediamo se un run ci rende soddisfatti o ci dà un'eccezione. Ah ok. Allora, questa sarebbe la mappa, che è vuota perché mi sono dimenticato il vertice di partenza perché il vertice di partenza non viene scoperto attraversando un arco no, ce lo devo mettere io a forza e, e quindi devo inserirlo qua quando creo la mappa devo dire prima di iniziare dove siamo? nel model prima di iniziare l'iterazione devo popolare nella mappa almeno col nodo sorgente put è sempre compute mi corregge questo qua eh, il sorgente è source questo qua che mi è stato richiesto dal chiamante e il valore source come child chi ha come parent? No, niente, nessuno il nodo radice del, del, dell'albero quindi il punto di partenza dell'albero di visita è l'unico nodo che non ha un padre e noi lo riconosciamo magari mettendo null come padre questo ci aiuta anche poi a riconoscere tu sei la radice, sì, o no a seconda del, del fatto che abbia o non abbia un padre tutti i nodi hanno esattamente un padre tranne la radice che ne ha zero tutti i nodi nell'albero di visita ovviamente ok, con questo dovrebbe forse darci più soddisfazione allora qui Parto da Bess, questo lo sapevamo già, e questa è la mappa. Magari fatemela copiare in un blocco note così la studiamo un po' più con calma. Allora, questo mi dice, la mappa è disordinata, quindi mi dice che la stazione Bess è la radice, quindi il punto di partenza della ricerca. Mi dice che la stazione a Blanc si, si raggiunge da villeneuve le Vabbè. Mi dice che questa stazione a Cher Grand Cormier si raggiunge da Maison Laffitte, eccetera eccetera. Allora, cosa me ne faccio di questa informazione? Prendiamo una stazione a caso. Che ne so, questa qua, Bersi. E voglio sapere come si raggiunge Bersi da Abbes. Allora, la mappa mi dice mi dà il percorso inverso, mi dice che Bersi si raggiunge da Gardelion, scriviamocelo. E, e Gardelion? Adesso io faccio una ricerca nella mappa un po' grezza, ecco qua, dov'è che Gardelion compare come chiave? Quando il valore è châtelet Lesal? quindi... Io so che Bersi si raggiunge da Gardelion e Gardelion si raggiunge da châtel les -Ailles. E châtel les da dove si raggiunge? châtel les si raggiunge, lo cerco come chiave, non come valore, eccolo qua, da Gard Nord. Allora, châtel les si raggiunge da Gard Nord. E guardi nord da cosa si raggiunge? Vediamo. guardi nord, cerchiamolo con l'uguale così ci trova già subito quello giusto. Si raggiunge da questo bar ro, ro eh beh, questa cosa qui, roche square, il quale, eh, abbiamo preso un giro bello lungo, eh, il quale si raggiunge da Anver quindi andiamo a cercare Anver si raggiunge la Pigal o oh, facevamo prima a scrivere tre righe di codice per farcelo questo lavoro probabilmente vero così apprezzate l'utilità dell'informatica Fate un po' di cose a mano e poi. Da Pigal, oh, eccolo qua, Pigal è raggiungibile direttamente da BES e so che sono arrivato perché ABES uguale null, Se cerco il passo precedente, mi dice che non c'è. Quindi, se io per caso mi trovo ad ABES e devo andare a Bersi, questo mi dice, devo leggere dal fondo, ovviamente. Allora da Abess vai a Pigalle, da lì a Anvers, da Anvers vai a Barb, da Barb vai a Gardinor, da Gardinor vai a Châtelet, da Châtelet vai a Gardelion e dopo vai a Bersi, come passaggio di stazioni intermedie. Quindi in questo senso la mappa codifica l'albero. La mappa mi dà le informazioni sugli archi, me le dà in ordine inverso. L'ordine inverso perché è più comodo l'ordine inverso, perché il, pa il padre è unico, i figli potrebbero essere molteplici, quindi sono più difficili da codificare. Quindi questa informazione qui è disponibile in questa mappa back. E come faccio a renderla disponibile anche al chiamante? Perché adesso ho stampato la mappa di brutto sulla console però sarebbe bello avere un metodo in cui io dopo che ho fatto la visita possa chiedergli va bene, tu hai fatto la visita a partire da questa stazione e adesso dimmi la tra questa, il percorso tra questa e quest'altra allora ci accorgiamo che questa mappa back forse deve sopravvivere a questa funzione quindi anziché dichiararla come variabile locale magari andiamo a dichiararla come variabile del model quindi torniamo su e la dichiariamo come eh, è un nome un po' generico, back, per metterlo qua sopra chiamiamolo back visit così ci ricordiamo che l'albero all'indietro relativo alla visita back visit e quindi andiamo a correggere poi sotto non è più questa qui ovviamente questo new as map mi serve perché ogni volta che chiamo l'algoritmo di visita voglio buttare via l'eventuale mappa precedente e ne costruisco una nuova quindi devo svuotarla prima di tutto, quindi new lo faccio qua non lo faccio da sopra mm? perché non, non voglio rischiare di condividere, di condividere nelle chiamate successive una mappa che era già disponibile nelle chiamate precedenti. E questa devo chiamarla back visit. Vabbè, poi questo smetto di stamparlo perché stampa troppa roba. Quindi a questo punto, questo oggetto back visit può essere usato per fornire un metodo che mi mi possa fornire il percorso fino a una certa fermata target, destinazione, cioè io faccio la visita partendo da un sorgente, dico ok partiamo da qua, lui fa la visita e si salva la mappa, poi avendo la mappa gli posso chiedere allora qual è il percorso ovviamente da quella sorgente a questa destinazione che ti scelgo, Beh, è facile perché basta a questo punto farsi una lista facendo il giochino che abbiamo fatto prima a mano con la mappa. Cerco nella mappa il target, supponendo che sia, cioè controllando che sia effettivamente nella mappa, ossia che corrisponde a una fermata raggiungibile perché potrebbe, in questo caso il grafo è connesso quindi non ci dà problemi ma come prima cosa devo chiedere ok, ma questa stazione da cui voi, a cui vuoi arrivare è raggiungibile dalla sorgente fa parte della stessa componente connessa lo so semplicemente controllando se è compreso nella mappa oppure no se non è compreso nella mappa quindi if se per caso la mappa back visit non contiene la chiave target quindi NOT, ci metto un NOT davanti non va bene quindi il, la, il target non è raggiungibile da, dalla source quindi cosa mi sta a chiedere il percorso? e quindi ti ritorna un null che se provi a usare ti darà un'eccezione. Se invece è raggiungibile, devo fornirti il percorso. Lo posso fornire sotto forma di lista, ad esempio. Quindi list di fermata, che è quello che devo fare, uguale new, oh, scusate, chiamiamolo percorso new linked list e e faccio il giochino di prima quindi innanzitutto nella lista come prima cosa aggiungerò dovrò aggiungere target E poi devo passare al, al successivo. Quindi potrei dire, ad esempio, eh, fammi fare una cosa diversa. Fermata, f uguale target. Partiamo da target con questa f e la aggiungiamo al percorso. Una volta che l'ho aggiunto al percorso, passo al padre f uguale backVisit.get di f quindi se io sono su un vertice f mi chiedo qual è il suo padre backVisit.get di f e questo padre sarà il nuovo vertice tornando indietro che compone il percorso e quindi itero, ripeto, queste due istruzioni finché f non diventa null. Se f diventa null, vuol dire che ho appena fatto il get della radice. Quindi, while f diverso da null, fai queste due cosine. ripercorre all'indietro l'albero costruendo la lista In questo, ok, sto solo guardando una cosa per dopo. Quindi in questo metodo dovrebbe permettermi, vabbè, poi ovviamente ritorno di percorso. A questo punto può permettere al nostro test model di interrogare. Quindi io posso dire che se la fermata target sia, non so, una qualunque, adesso non le conosciamo, poi proviamo magari a fargli un'interfaccia grafica, ma get, ditemi il numero, ne abbiamo 600, 150, non so quale sia, non ho idea. E allora posso interrogare qual è il percorso, chiedendo al model eh, percorso fino a il target, la 150. Quindi, qui abbiamo scelto una stazione arbitraria come sorgente, e qui abbiamo visitato il grafo calcolando tutte le fermate raggiungibili da quella sorgente. Poi scegliamo una stazione arbitraria di arrivo e calcoliamo, almeno in realtà è già stato calcolato, visualizziamo il percorso che ci porta alla stazione di arrivo. e quindi scopriamo che la stazione numero 150 è la stazione Danub, al netto della pronuncia e il percorso per arrivare da Bess a Danub è questo Abess, Pigalle, Anvers, Barb, La Chapelle, Stalingrad, Jor, eccetera eccetera all'indietro All'indietro perché il lavorino che abbiamo fatto sulla mappa ci dà i vertici partendo dall'ultimo tornando indietro. A meno, che, a meno che nel costruire la lista quando aggiungiamo un vertice nella lista anziché aggiungerlo in fondo, lo aggiungiamo all'inizio e quindi costruiamo la lista in ordine inverso. Quindi se vado a vedere la mia oggetto lista ha un metodo add, che è quello che abbiamo usato, ma anche un metodo add con index. Aggiunge un elemento specificato nella posizione specificata e sposta l'elemento che attualmente è in quella posizione e tutti gli elementi successivi in avanti di una posizione. Quindi è quello che l'inserisce uno e sposta gli altri Fate spazio che adesso arrivo io. Tra l'altro il motivo per cui ho usato come implementazione una linked list e non un'array list è che perché fa lo shift degli elementi in avanti, già lo sapevo, shift degli elementi in avanti su un'array list ha un'operazione che ha costo o di n, perché li devo spostare fisicamente dalla casella 3 alla casella 4. Invece in una linked list ha costo O di 1, semplicemente riarrangio i puntatori. Quindi, semplicemente anziché add f faccio add di 0 f perché devo aggiungerlo nella prima posizione, sempre nella prima posizione. Allora se questo piccolo gioco di prestigio ha funzionato dovremmo rivedere esattamente la stessa sequenza ma in ordine corretto sotto, quindi da Bess in avanti fino a Daniel. Quindi questo ci permette di poter restare, oh, io questo l'ho fatto con la visita in ampiezza. Dov'è che l'abbiamo fatto la visita? Qua. Però, solo per verifica, se lo facessi con la visita in profondità, non cambia niente, o meglio, cambia il percorso, il percorso potenzialmente è più lungo, perché la visita in ampiezza è l'unica che mi garantisce la, minima, la lunghezza minima dei percorsi però tutto funziona esattamente nello stesso modo il per, le, le fermate raggiunte sono le stesse il percorso impiegato ovviamente arriva da NUB passa da altre stazioni e se ci mettiamo a contare le stazioni è possibile e probabile che ce ne siano di più rispetto a prima di sicuro non ce ne sono di meno Ok? Allora, tutto questo discorso carino, in realtà ci sarebbero delle scorciatoie, eh, perché una cosa che si scopre è che se io vado in no, sotto qua in eh, traverse e se vado a vedere il mio iteratore in ampiezza, mi accorgo che implementa, guarda che bel metodo, getSpendingTreeEdge. Cioè in realtà tutto questo lavorone che ho fatto io, lui lo fa già dentro, e mi fornisce proprio il metodo eh, che interroga l'equivalente della mappa che mi sono fatto all'interno dell'iteratore. getSpendingTreeEdge gli richiede un vertice, che noi abbiamo chiamato il child, e restituisce, beh, non il vertice padre, bensì l'arco che ha portato a scoprire quel vertice. Quindi, se volessimo potremmo usare questo metodo e ci risparmiamo la costruzione della mappa perché lui internamente la fa. Però è un metodo che è implementato solamente da breadth-first iterator. Se andate su depth-first, chi l'ha implementato è stato pigro, that first e potete leggere bene bene queste righe io l'ho fatto tre volte ma non c'è quel metodo non è, non è dichiarato a livello di interfaccia quindi non è obbligatorio implementarlo quindi la soluzione che abbiamo fatto adesso funziona sempre nel caso di una, di una, di una visita in cui vi faccia comodo fare una visita in ampiezza si può usare anche direttamente quel metodo Qua dello spanning tree edge. Oppure addirittura questo get parent, che è esattamente il corrispondente della nostra mappa. Scusate, non l'avevo notato prima. Restituisce il nodo padre di un vertice V nell'albero di ricerca in ampiezza, oppure null se V è la radice. L'abbiamo già sentita questa frase, no? È esattamente la nostra mappa. Allora, la vertice, nel caso dell'iteratore per la vita in ampiezza è già tutto fatto. Quindi questo lavoraccio che abbiamo fatto. Oggi non ci serve. Nel caso di tutti gli altri iteratori, invece, questo è il modo di farlo, o di fare altre cose, ecco, questo è un meccanismo generale per estrarre informazioni che ci possa servire durante un'operazione di visita del grafo. Quindi se c'è qualcosa di semplice che è già fatto, bene, altrimenti sappiamo come regolarsi per poterlo fare. Ne approfitto per due cosette semplici di Java la prima è questa classe qui è nata pensata vive solamente per essere chiamata in questo punto Quindi noi abbiamo creato una classe che non vogliamo che venga usata altrove cioè non avrebbe senso che fosse usata altrove cioè non è una classe di utilità generale okay? non solo questa classe per poter essere utile ha bisogno di parametri che noi fatichiamo, fatichiamo non è che sia difficile, ma dobbiamo passare perché noi nel model li conosciamo ma quella classe non li conosce e quindi li devo creare. Allora in realtà c'è un modo più semplice di fare questa cosa di rendere quella classe una classe privata del modello non so se avete già fatto queste cose, io posso dichiarare una classe in un file separato, e quindi una classe che sarà pubblica e può essere istanziata da chiunque. Ma posso anche prendere quella classe e inserirla privatamente dentro, può essere pubblico o private, ma comunque internamente al modello. Quindi sarà una classe come se il modello fosse una sorta di micro package, comunque classe può contenere al suo interno dichiarazioni di altre classi. vantaggio qual è? è che quest'altra classe la possiamo volendo rendere privata e così evitiamo che qualcun altro la usi, la istanzi e vada a fare pasticci e due, che essendo quest'altra classe inserita all'interno del modello ha diretto accesso a tutte le variabili di istanza e quindi non ho bisogno di passarli graph, back, eccetera, eccetera perché già le conosce come si fa? semplicemente io dichiaro una classe la dichiarerò privata, la chiamo magari nello stesso modo. Implements. Eh, così. Aperta graffa, chiusa graffa. Quindi sto dichiarando una classe non in un file a sé stante, ma all'interno di un'altra classe. Io poi ovviamente voglio che questa classe implementi l'interfaccia com'è che si chiamava, Traverso al listener, copiamo, Implements, ok, nel momento in cui scrivo Implements, lui comincia ad arrabbiarsi perché dice dire sì, si è bravo Implements, ma me lo devi implementare davvero, va bene, è la stessa cosa che abbiamo fatto nella classe Sestante, e ovviamente l'unico metodo che mi interessa implementare per davvero è questo. Adesso mettiamoci magari solamente le righe di codice essenziali. Dove, se notate, grafo non si lamenta del fatto che ci sia scritto grafo, grafo non l'ho dichiarato dentro questa classe, non c'è, ma è dichiarato dentro il modello. E visto che io sono una sottoclasse del modello, ho accesso a tutte le variabili del modello e tutti i metodi del modello stesso. Quindi posso toccare, usare direttamente le variabili, in questo caso parliamo di variabili di distanza, della classe che mi contiene. Uh, si arrabbia su back perché l'abbiamo richiamato back visit, no? Abbiamo cambiato nome. Quindi questo andrebbe corretto in back visit in 6 o 7 posti diversi. Ma... Mm? Quindi è una classe interna, inner class si chiama, che ho dichiarato in modo privato. Io potrei avere anche una inner class pubblica. Come faccio a chiamarla questa classe per poter creare un oggetto di questa classe? Semplicemente qualificandola, cioè dicendo che questa classe è model.EdgeTraverseGraphListener. In questo caso il costruttore non ha bisogno di niente, Infatti non ho neanche creato il costruttore là sopra. Quindi per queste classi che sono veramente come i comparatori no? per ordinare le cose, per, per evitare di avere, diciamo, inquinare i vari package con mille classi idiote che fanno semplicemente un'operazione che mi serve solamente in un punto, posso usare questo metodo dell'inner class. Si complica un po' il codice perché quella classe diventa più lunga però meno, perlomeno rimane, chiaro a chi serve questa classe. Serve al model perché è dichiarata al suo interno. Quindi avendo fatto questo, quest'altra classe diventa inutile, cioè non è più utilizzata in questo programma. Assolutamente equivalente. Okay. Scegliete voi la via che preferite. È chiaro che il vantaggio di averla a parte è che se io volessi debuggarla. A parte, eh, allora mi, mi, sa, mi fa comodo che sia una classe separata, pubblica, che posso creare, istanziare, eccetera. Però una volta che è a posto, magari la posso migrare qua dentro. C'è ancora qualcosa di rosso, cos'hai che non vuoi? Che errore mi dai? Ah, perché si chiamava IV anziché... Okay. E qui è ancora back visit... Non l'avevo ancora corretto dappertutto. Ok, adesso è a posto. Quindi non dovremmo stupirci che la cosa funzioni ancora esattamente come prima. Non abbiamo semplicemente spostato una classe. Andando avanti con questo ragionamento, potrei addirittura dire, ma a me che me frega di dovermi inventare un nome per questa classe che uso una volta sola. Potrei definire una classe usa e getta, la creo, la definisco, la uso e la butto via, senza neanche darmi la briga, eh, prendermi la briga di darle, il nome, di darle un nome, di segnare un nome. Sì. Creando una inner class anonima. Come si fa? Allora, fatemi salvare qua, lo facciamo ma in questo caso non ve lo consiglio, però già che stiamo ragionando no, su dove mettere classi usa e getta, il passo successivo rispetto a fare una classe interna è fare una classe interna anonima, in line addirittura. Cosa vuol dire? Vuol dire che io quando dico voglio aggiungere Traversal listener, devo avere qua ovviamente una classe di tipo traversal listener, che implementi l'interfaccia, scusate, com'è che si chiama? Sì, traversal listener. Allora, normalmente dovrei creare un new e al new dare il nome di una classe. Ecco, Java ti permette di, da, di scrivere new passando anche il nome dell'interfaccia. E tu mi dici, ma non si può creare un oggetto a partire da un'interfaccia? Certo che non si può. L'interfaccia non è una classe. Infatti Eclipse, giustamente, ci ha subito messo una bella coppia di parentesi graffe. Dicendo, bravo te, vuoi creare un oggetto che implementi un'interfaccia? Dimmi come è fatto quell'oggetto. Quell'oggetto sarà un'istanza di una classe che non nominiamo, ma che implementa quell'interfaccia quindi è una scorciatoia per dire new classe che non so come si chiama che implements attraverso il listener e ti do subito direttamente qua l'implementazione di quella classe ovviamente eh, l'implementazione di questa classe deve soddisfare tutti i metodi prescritti dall'interfaccia Quindi qua, eh, comincia ad essere un po'... Qui abbiamo una parentesi tonda che è una normalissima chiamata di un metodo, listener, Dentro questa parentesi tonda, abbiamo una coppia di graffe, dentro le quali definiamo un'intera classe, con i suoi metodi, con le sue variabili, con tutto quello che vogliamo. E infatti, se guardiamo, poi quando si chiude questa graffa, questa, no, questa graffa è quella del metodo, questa graffa è quella della classe, e poi c'è ancora un chiusa tonda, che è questo. Il corrispondente che chiude la chiamata funzione. Quindi, dal punto di vista della leggibilità, 0 stelle. Eh? Ehm, però effettivamente questa classe, neanche volendo, non c'è modo di riusarla in un altro punto, non ha, non ha neppure un nome. Viene creata qua una classe senza nome, e di questa classe viene creato subito un oggetto, e il riferimento di quell'oggetto viene passato attraverso al listener. E quindi qua darò un'implementazione di quella classe che vale solo in questo punto. Allora questo si fa, eh, io qua non lo consiglierei minimamente, perché questa classe ha molti metodi, quindi veramente va a rompere totalmente il flusso della programmazione, diventa illeggibile. Però nel caso di una classe, di un'interfaccia più semplice, tipo appunto eh, comparable, eh, potrebbe aver senso, no? ti serve un comparatore, devi implementare un metodo, uno, anziché creare una classe, eccetera, te lo crei direttamente qua in line e dai il criterio di... Di confronto, tra l'altro, questa tecnica è quella, non ci entriamo in questo corso. E su cui si basa tutta la programmazione funzionale, quindi le lambda no? in, in Java, eh, che sono una, diciamo così, una, un alleggerimento sintattico fortissimo eh, che permette di definire delle classi che implementano un'interfaccia con un unico metodo e quindi automaticamente creare la classe, l'oggetto e chiamare il metodo con un unico operatore freccia. Quindi è una, una, una, una sintassi, una metodologia di programmazione che da Java 8 in avanti ha preso piede e tra l'altro dà anche dei modi nuovi di trattare le collection con dei meccanismi di streaming eh? però qua non riusciamo a toccare anche questo quindi tutta questa parte come dicevo dal punto di vista della sintassi non ha nulla di particolare il significato è ti creo una classe, ti creo un oggetto ti faccio usare l'oggetto e subito dopo butto via la classe Ehm non mi, sono, non mi sono affezionato la classe abbastanza da dargli un nome no? un po' come si fa con i cuccioli che dovete sopprimere quindi non vi dovete affezionare ehm, però eh, è un, dobbiamo, va controbilanciato chiaramente con la, eh, con la scarsa leggibilità di una soluzione di questo genere in questo caso non lo farei assolutamente ok sono però tutte soluzioni funzionalmente equivalenti, cioè alla fine c'è sempre un oggetto che implementa quel metodo che riempie la mappa hm, della nostra procedura di visita. Ok, direi che questo esercizio l'abbiamo sfruttato a dovere. Ah, L'ultimo passo che rimarrebbe, ma direi che lo possiamo fare per divertimento, ma non, non spendiamo il tempo in aula, è quello di collegare questo metodo di ricerca del percorso all'interfaccia utente. Quindi io qua ho buttato giù un fxml in tre minuti in cui dovrei scegliere una stazione di partenza e una stazione di arrivo, clicco su cerca e lui mi dovrà far vedere il percorso che ha trovato. Quindi eh, volendo poi possiamo riprendere questo progetto per terminarlo in modo che possa essere richiamato anche da un'interfaccia grafica e non solamente dal programma di test. Così non siamo obbligati a, a, a modificare il codice per scegliere le stazioni di partenza e di arrivo. Ok. Allora, eh, il, qui abbiamo trovato dei percorsi che sono diciamo, percorsi qualsiasi tra che ci garantiscono una, sola, una cosa sola, cioè di collegare il vertice di partenza col vertice d'arrivo. Poi c'è un caso particolare che è quello del grafo non, orientato, scusate, non pesato e della visita in ampiezza, quindi è un caso particolare doppio, in cui eh, in quel percorso non è solamente un percorso qualsiasi, ma casualmente è il percorso che ha la minima lunghezza, lunghezza calcolata con un numero di archi. Se non fossimo in questo caso particolare, quindi o la nostra vita non fosse una vita in ampiezza, o il nostro grafo fosse un grafo invece pesato, eh, questo percorso non mi garantisce di essere il migliore e allora come posso fare in questi altri casi, cioè nel caso generale, a trovare dei cammini più brevi possibili cioè se io ho un grafo di questo genere, che è un grafo orientato ma pesato qual è il cammino più breve che collega S e V? Eh, ci vuole un attimo ecco. allora il cammino con un numero minore di archi è SUV. Ma SUV è un cammino che ha lunghezza 2 e costo o peso, possiamo chiamarlo costo o peso a seconda delle nostre preferenze, 9. Perché il peso dell'arco SU 3 e il peso dell'arco UV è 6. A guardare bene questo grafo ci si accorge che c'è almeno un cammino che ha costo inferiore, ad esempio SU fa 3, UX 1, XV 4, e quindi abbiamo 3 più 1 più 4 fa 8. Quindi fare il percorso SUXV ha costo 8, o 3 archi anziché 2, ma alla fine è un costo inferiore, quindi un cammino più lungo ma meno costoso. In un grafo pesato, normalmente quello che è più rilevante non è tanto il numero di archi, ma i pesi che incontro, che corrispondono a un costo, un consumo di una risorsa eh, eh, associato allo spostamento, all'esecuzione di quello spostamento. Poi non è detto che a occhio io abbia trovato quello migliore, magari ce n'è un altro, ad esempio SXV, 5 più 4 no, fa 9 anche lui, quindi eh, non è migliore rispetto a SUV. Allora esiste tutta una famiglia di algoritmi che permettono di affrontare questo problema, no? problema che normalmente è definito su un grafo orientato pesato, eh, pesato sì, importante, eh, eh, orientato non è importante, orientato non sarebbe obbligatorio, ma solitamente è più semplice ragionare così, in cui grafo pesato significa che ogni arco, su ogni arco è, eh, è indicato un numero reale che rappresenta il suo peso. Eh? E quindi, quando io ho un cammino di un grafo, cammino ricordate che l'avevamo definito come un insieme di archi, una sequenza di archi collegata, una sequenza di vertici collegata da archi, A2-A2, due, due, ehm, possiamo definire il, cammino del, il peso del cammino come la somma dei pesi degli archi incontrati. Quindi quando io parlo di un cammino di peso minimo, o, o per brevità il cammino minimo, short space, cammino minimo, intendo dire il cammino tra due vertici dati, è un cammino quindi vuol dire che deve raggiungere il vertice di destinazione da quello di partenza per definizione di cammino, ma in più tra tutti i cammini che raggiungono il vertice di destinazione deve dare il valore minimo della funzione peso, peso dato come la somma degli archi, se esiste se esiste, perché può darsi che il cammino minimo non esista, ad esempio il caso banale il quando di destinazione non è raggiungibile e quindi non esiste proprio nessun cammino, non esistendo nessuno non esiste neanche il minimo, di eh? questo insieme vuoto, poi in realtà c'è un altro caso che vedremo tra un attimo in cui il cammino minimo non esiste. Allora dal punto di vista algoritmico noi possiamo definire due tipi di problemi, infatti poi ci sono algoritmi diversi che risolvono separatamente questi due problemi uno è il cammino minimo single source cioè da un nodo di partenza trovami il cammino minimo per un nodo di arrivo oppure per tutti i nodi possibili di arrivo cioè quello che abbiamo fatto prima con la visita del grafo in ampiezza dato un nodo di partenza in automatico mi dà tutti i nodi di arrivo non c'è un algoritmo più semplice che mi dia solo il percorso per il nodo che voglio io di arrivo perché comunque devo fare una visita che è già una complessità ODN e non c'è nulla di più semplice quindi non vale la pena in quel caso trovare inventarsi un algoritmo che colleghi dato un verso di partenza e uno di arrivo mi trovi il cammino minimo per farlo li trovo tutti e poi vado a scegliere quello che mi interessa no? dal punto di vista della complessità non, non c'è nulla da guadagnare a in inventarmi cose più complicate ehm um, però in questo caso ho fissato il punto di partenza. Quindi, dato un punto di partenza, faccio girare l'algoritmo e poi quello mi dà tutti i cammini di lunghezza minima, tenendo conto del peso, ecco, non come abbiamo fatto prima, che tiene conto solamente del numero di archi, eh, rispetto verso tutti gli altri possibili vertici destinazione. Oppure, e questo è utile, se devo fare più ricer una ricerca sola, di cammino minimo oppure più ricerche che abbiano sempre lo stesso vertice di partenza. Se invece io nel mio algoritmo, nel mio programma, dovessi fare più ricerche che però partono da vertici di partenza diversi, allora magari mi conviene investire in un algoritmo che inizialmente lavora un po' di più, ovviamente avrà una complessità leggermente superiore, che mi calcola all pairs, tutte le coppie di cammini minimi. Quindi lavora all'inizio e poi mi dà, si costruisce interamente una struttura dati da cui diventa poi immediato dati due qualunque vertici tirare fuori qual è il cammino minimo costa di meno all'algoritmo calcolare tutti questi cammini minimi tutti insieme contemporaneamente rispetto a calcolarli per il vertice 1, per il vertice 2, per il vertice 3 di partenza, per il vertice 4 di partenza e così via che ripetere tante volte l'algoritmo precedente Quindi, eh, troveremo varie famiglie di algoritmi no? che diciamo così, si, si posizionano in punti diversi di, di complessità rispetto a questi due casi. E, e tra l'altro questi algoritmi si distinguono anche sulla base dell'informazione che mi forniscono. Cioè in alcuni casi, se vogliamo fare il gioco, della, il gioco matematico, mi dicono, ok, tra il verso di partenza che hai scelto e quello di destinazione esiste un cammino minimo con peso 84. Punto, mi danno solamente il valore del peso. Magari mi basta, allora mi serve magari un algoritmo più semplice che mi dica solamente il valore del peso. Oppure, caso normale, più realistico, mi serve anche sapere qual è questo cammino da attraversare. Allora in questo caso devo anche avere il cammino che sia normalmente una sequenza di vertici, come abbiamo fatto con le stazioni, ma la sequenza di vertici è univoca solamente se abbiamo un grafo semplice se avessimo un multigrafo cioè che la stessa coppia di stazioni veniva collegata da più linee allora ci servirebbe anche sapere qual è la linea quindi avere esattamente l'informazione anche sugli archi che ho scelto perché tra questi due vertici ci sono sette archi quale di questi sette ho usato per fare il cammino minimo quindi la, ovviamente il problema si complica sempre andando a complicare il grafo sottostante um, allora sembra che ci sia un po' di matematica in queste slide ma in realtà avendo fatto prima l'esercizio in cui ci siamo costruiti la mappa è la stessa cosa con in più la complicazione del peso cioè come faccio io a rappresentarmi i cammini minimi pensiamo ad esempio da, da, da una sorgente unica no? facciamo il caso semplice io ho scelto il vertice sorgente che qui è chiamato U per brevità, e voglio inventarmi una struttura dati che permetta in modo compatto di rappresentare tutti i cammini minimi. Allora, i cammini minimi, poi lo dimostriamo, o lo accenniamo il fatto che è stato dimostrato, compongono un albero. Così come i cammini minimi sul grafo di visita in ampiezza avevamo visto che doveva essere necessariamente no, connesso ed aciclico, quindi un albero. E abbiamo già scoperto che il modo più comodo per rappresentare, per codificare in modo molto condensato un albero, è una mappa di puntatore all'indietro. Allora, questa mappa di puntatore all'indietro, qui, in queste slide, è chiamata P greco, P. P per padre, ok? I padri di V. Quindi un algoritmo che mi calcola i cammini minimi mi, de mi deve restituire la mappa dei padri, il back visit di prima, e in più anche il peso del vertice. Quindi per ogni vertice io devo sapere qual è il peso del cammino minimo che arriva fino a lì e qual è il vertice precedente nel cammino minimo che, che porta a quel vertice V solo queste due informazioni ho tutto dato ovviamente una certa sorgente quindi in questo caso questo è già il risultato di un calcolo di cammini minimi partendo da s lui mi dice ad esempio che, beh, che, mi dice che s è la radice perché non ha padre però se prendessimo il vertice v mi dice che V è raggiungibile con peso 8, V è raggiungibile con peso 8, come? Beh, raggiungendo V partendo da X e raggiungendo X partendo da U. VX, XU e ovviamente raggiungendo U partendo da S ed S è la radice. Quindi qui è esattamente lo stesso lavoro che facciamo sulla mappa prima. Scelgo il verso di destinazione e poi navigo all'indietro fino alla radice. Sotto mi dice già in anteprima qual è il peso di questo percorso a ritroso che farò. Ecco, questo è il risultato che l'algoritmo di calcolo dei cammini minimi deve fornire. Se fornisce queste due tabelle, poi dopo noi possiamo estrarre qualunque informazione ci serva. Quindi internamente gli algoritmi lavorano per costruire questi dati. Okay, non è che si riempiono da soli con i valori giusti, no? Devo arrivarci no? eh, per gradi. Um, tutto questo ha senso, e ci convinciamo che ha senso, considerare eh, che i cammini minimi compongono un albero, dicevamo prima. Perché? È eh, per questo ragionamento che c'è scritto qua, in questa slide. Dice, supponiamo di avere già la conoscenza dei cammini minimi di tutti i cammini minimi se io ho un cammino fatemi usare delle lettere più facili da A a B e mi dicono quello e ho calcolato che quello è il cammino minimo scegliamo un punto qualunque C intermedio che fa parte del cammino minimo da A a B. Se io mi chiedessi qual è il cammino minimo per arrivare a C, okay, la risposta è lo stesso cammino minimo che mi permette di arrivare a B passando da C. Cioè se devo andare da Torino a Roma... E qualcuno mi dice che il cammino minimo passa da Genova. Allora, quando ho calcolato il cammino minimo che arriva fino a Roma, automaticamente ho anche il cammino minimo che arriva fino a Genova. Non c'è nessun modo migliore di arrivare a Genova che non quello che ho calcolato per arrivare a Roma, se Genova fa parte del cammino minimo per arrivare a Roma. Quindi vuol dire che se io ho un cammino minimo per arrivare a un certo punto, il cammino che arriva fino lì non dipende da dove dovrò andare dopo. Potrà essere utile o non utile per andare in una certa direzione, ma se vado in quella direzione e lo voglio usare, il cammino per arrivare fin lì è fisso. Se devo andare, non so, a Modena, magari non mi conviene passare da Genova e allora di quel cammino minimo da Torino a Genova non me ne faccio niente. Perché passo da Piacenza, magari. Però, se, è un po' strano questo teorema, perché dice, se tu sai già che quel, quel vertice fa parte di un cammino minimo che ti va porta più lontano, allora, diciamo così, tutti, diciamo in modo più operativo, più utile, tutti i cammini minimi da Torino a qualunque città, che passino da Genova, quindi se il cammino minimo passa da Genova, allora la tratta Torino-Genova sarà identica per tutti. Poi dopo ci dividiamo. Okay? Allora questo è ciò che dà la proprietà ad albero del cammino minimo. Cioè non esiste mai il caso in cui se da Genova devo andare verso Ventimiglia o se devo andare verso Livorno, allora prima a Cuneo ho fatto qualcosa di diverso. Okay? allora quello mi permette di dire se Genova fa parte del cammino minimo il predecessore è uno solo, perché non dipende da cosa succederà dopo Genova questa è la chiave su cui lavorano tutti questi algoritmi no? e che quindi possono rappresentare sotto forma di albero dei vertice precedente vertice ossia quella mappa che abbiamo cominciato a conoscere adesso qui ci sono un po di simbologia ma la conclusione è che il grafo GP greco è il grafo che contiene la relazione padre, cioè l'albero di vista, l'albero dei cammini minimi, è un albero innanzitutto, è un albero la cui radice è ovviamente è il vertice di partenza e tutti i cammini presenti in quest'albero sono tutti cammini minimi. E quindi il lavoro è semplicemente quello di costruire questo albero, questo è semplicemente il sottografo che ho ottenuto dal grafo di partenza, considerando solamente i grafici che fanno parte di questa relazione padre. Quindi immaginate di avere una copia di quel grafo in cui cancellate tutti gli archi, tenete i vertici, ma cancellate gli archi che non fanno parte di questa relazione. Questo è un albero, in questo caso è un albero molto degenere, no? Perché non ha branching, è una... È una uno spaghetto, però da quest'albero posso ottenere tutte le informazioni che mi servono. Eh, C'è un caso particolare su cui spendo solo 10 secondi perché non è quasi mai, eh, non appare quasi mai nei problemi reali, quindi il problema è più matematico, cosa succede se ci sono dei pesi invece negativi, perché noi abbiamo detto che il peso di un arco è un numero reale. Ok, i numeri reali sono metà positivi, ma l'altra metà sono negativi. Allora, possono succedere le cose normali, tipo S, A, peso 3, AB, meno 4, arrivo a meno 1, BG, devo ancora sommare 4, arrivo a più 3. Quindi per andare da S a G, Posso fare questo percorso che passa da A a B e il peso che trovo è 3 4 più 4, 3. Vabbè. È un po' come se io, che ne so, avessi un'auto elettrica e vado in discesa. No? L'energia che consumo è negativa. Ma alla fine la fisica vuole che ne abbia consumato comunque una quantità positiva, qualunque cosa succeda al punto d'arrivo. Oppure posso avere questa cosa qui che dice... 5, 6, 8 quindi 5, 6, 11 più 8, 19 ma in realtà c'è un arco all'indietro che pesa meno 3 allora uno potrebbe dire ma io se attraverso quest'arco ci guadagno cioè spendo una quantità negativa quindi magari lo farei 5, 6, sono 11, meno 3, oh, sono tornato a 8 Solo che poi per arrivare alla destinazione dall'8 devo sommare 6 che fa 14 e ancora l'8 finale che fa 22 e ci ho perso, cioè fare un arco da 6 oppure fare un arco da 6 meno 3 ma poi di nuovo 6 ci perdo, quindi non è furbo attraversare questo arco negativo. Non mi fa guadagnare, perché è vero che mi fa guadagnare funzioni di costo, ma mi fa tornare indietro nel mio percorso e poi devo aggiungere un peso positivo maggiore di quello che ho guadagnato col peso negativo. Quindi questi casi non sono problematici. Problematico è il caso di sotto, in cui io S vado a D, 2. Poi ovviamente per andare avanti passo da quest'arco 3 e ho un peso 5. Quindi con 5 e 7 12 sono arrivato, ma io potrei anche dire, ma una volta che sono qua, perché faccio 7 per arrivare? Faccio meno 6, 5 meno 6 fa meno 1, poi pago 3, e quindi io faccio un giro in più e torno qua con un peso che era 5 meno 6 più 3, 2. allora a questo punto posso fare 2 più 7 che fa 9 ma se ho già 2 potrei fare un altro giro e arrivare a eh, 2 meno 6 più 3 meno 1 meno 1 più 7 mi dà 6 quindi ci sto guadagnando ma da allora faccio ancora un altro giro da meno 1 arrivo a meno 4 meno 4 più 7 fa più 3 ho ancora guadagnato quindi quanti giri devo fare? e più ne faccio più ci guadagno allora in questo caso il cammino minimo non esiste perché il cammino minimo avrebbe se esistesse lunghezza infinita e un peso tendente a meno infinito perché più vado avanti più il peso che mi servirebbe per arrivare alla a parte che alla destinazione non ci arrivo mai perché l'algoritmo non deciderà mai di prendere questo arco 7 perché gli conviene sempre fare ancora un giro in più ma più giri fa, più il peso diminuisce fino a raggiungere, cioè non, non ha limite inferiore, quindi diciamo, diciamo come meno infinito. Allora, questo è un caso malato in cui non è possibile definire un cammino minimo, è un caso che, come dicevo, nei casi reali non succede, bisogna solo fare attenzione perché ci sono alcuni algoritmi, tra quelli implementati, che reagiscono in modo più o meno gentile ai eh, pesi negativi. Ci sono alcuni algoritmi che non funzionano se trovano almeno un, un arco negativo, proprio danno risultato sbagliato. Altri che sono in grado di gestire degli archi negativi, purché siano contenuti in cicli che complessivamente siano positivi. Quindi sono in grado di gestirli. Nessun algoritmo ovviamente sarà in grado di gestire questo caso. Se siamo fortunati l'algoritmo esce con una condizione di errore perché riesce ad accorgersene internamente, se siamo sfortunati ci dà dei valori sballati perché le condizioni di terminazione non hanno più senso quindi nel caso in cui capitasse ehm, lo dobbiamo verificare allora io la prossima volta vi voglio parlare un po' di, degli algoritmi principali però volevo un attimo saltare avanti ecco questa è l'elenco del package che si chiama ald.shortestpath di jgraph.t che contiene ogni riga di questo, è una implementazione diversa di un algoritmo diverso di ricerca di cammini minimi Noi, mh, spenderò un po' di tempo la prossima volta per darci un'idea di come funzionano internamente, di qual è il principio su cui funzionano no? ma eh, abbiamo tutta una varietà di implementazioni di algoritmi single source oppure all pairs di tutte le, le tipologie diverse e vado sull'ultima slide qua che ricordavo di avere ovviamente sono anche diversi in termini di complessità di complessità e di applicabilità vedete che alcuni di questi algoritmi sono all pairs quindi ci danno tutti per tutte le coppie possibili alcuni invece sono single source cioè hanno una sorgente, c'è cioè da tutti i cammini che partono da quel sorgente e arrivano alle varie destinazioni e hanno efficienze di tipo diverso e vincoli di tipo diverso per quanto riguarda la, ne la negatività degli archi. Quindi poi noi alla fine, nella maggior parte dei casi, useremo o l'algoritmo di Dijkstra per il single source oppure l'algoritmo di Bellman-Ford, no, scusate, per, di Floyd Walshall per l'all pairs che sono i due più semplici da capire, più semplici da utilizzare. Eh? Ehm, però così almeno abbiamo un pochino la mappa per poterci orientare in casi particolari. Allora, la prossima volta, quindi aggiungiamo al nostro esercizio anche eh, la possibilità di trovare i cammini minimi, non solamente le visite. Adesso è tempo di un po' di intervallo.